Cominciamo a dire che cos'è la filosofia, che non è necessariamente l'amore per la sapienza, ma può anche essere il sapere dell'amore, dell no? Eh, beh, non so, quando dici teologia, eh, eh, teologia è il discorso su Dio eh, o Dio che discorre, insomma. Dobbiamo anche cambiare le cose. Il nulla può essere saturato con la dell'amore, la vita ha senso su qualcuno che ama perché l'amore è il luogo della, della relazione che viene prima dell'individualità, su questo esiste molto, si chiama amore. L'amore poi, se non in maniera trascendentale, non è capito, è totale. Anche amore di carne e di sangue, perché si è carne e sangue. Naturalmente ah, Freud poi ci dice che la vita va avanti solo a colpi d'amore, e dice, allora mi amma, dai Dio buono, che paura c'è l'amore.